No, no, Erotico, questa è la situazione, la vita cari amici, è un grande camerone, fidala sempre fidala, fila le mallegria, la cosa tua, viva la cosa mia, viva le belle donne, vive le maschioni, non è più. Questa è la situazione, la vita cari amici, che è un grande camerone, figlierà sempre, figlierà, figlierà in allegria, dammi una cosa tua, figlio una cosa mia, viva le belle donne, vive le maschioni, vende carne.